Un mesetto fa circa ho visto un video di Montemagno in cui diceva che non riusciva a distinguere immagini di facce divisi, reali, da immagini generate sempre divisi, ma dall'intelligenza artificiale. Ora sono andato a pescare questo sito, adesso voglio mettere me stesso alla prova per vedere quanti ne riesco a distinguere. E ho già fatto per i fatti miei questa cosa e su una ventina ne ho sbagliato solamente due. Come farò a dimostrarvi che non farò più tagli da questo momento in poi? E che metterò un timer... Così vedete che non farò più tagli. Selezionerò 10 foto di questi qua che mi compaiono a schermo, come potete ben vedere, e selezionerò quale io ritengo che sia la falsa, perché credo che il sito bisogna dire qual è la falsa. O forse bisogna dire qual è quella vera. Allora, click on the person who's real. Ok, iniziamo. Questa è quella reale. Ho sbagliato! è già. <ride> Ok, play again. Which person is real? Questa è quella vera. Questa è falsissima. Anche la prima volta che ci ho giocato ho sbagliato sempre la prima. Questa è quella vera. Questa è quella vera. Vedi come vado disinvolto? Eh, la prima non so perché la sbaglio sempre. Questa è quella vera. Questa è quella vera. Non so quante ne ho fatte sinora, ho perso il conto. Questa è quella vera. Questa è difficile. Questa è molto difficile. Questa è quella vera. Ho trovato il dettaglio che mi ha fatto capire qual è quella falsa. Questa è quella vera. Questa è quella vera. Lì sono sbagliato solamente la prima. Non, riuscito fare, non, sono, non sono riuscito a fare il 10x10, però questa è quella vera sicuro. Qui c'è un difetto enorme. Eee. Questa è difficile. Lo troverò il difetto delle artificiale. Ogni immagine ha un difetto da analizzare che io so dove bene o male si trovi, no? Credo che sia questa quella vera. Facciamo l'ultima. Questa è molto difficile. Se riesco a fare questa sono un, un folle. O okay, che lo trovi il difetto di disabile. artificiale, questa è vera. Vabbè, diciamo in questi due minuti sono riuscito diciamo, a fare diverse prove. Aspetto a che termino la registrazione video. E la... sarebbe anche il caso di conservarla. Come ho fatto a riconoscere le immagini finte da quelle reali? Ovviamente, le immagini create artificialmente fanno dei difetti: Che io so riconoscere perché, appunto, io, a differenza di Monte io sono uno esperto di intelligenza artificiale. Anche se non al 100% perché ho visto che la prima l'ho sbagliata. Se volete che io ci faccia un video specifico di FK Under the Food in cui spiego come queste foto vengono generate e come riconoscere il vero dal falso, fatemelo sapere nei commenti. Detto ciò, io vi invito come al solito di iscrivervi al canale, cliccare la campanellina perché no, seguiti su Instagram. Ci vediamo col prossimo video, ciao!